Salve a tutti e benvenuti nel mio canale Arte nel Cucito Dunque oggi vi farò vedere come fare una tovaglia in questo caso per le feste natalizie con pochi e semplici passaggi Buona visione a tutti Dunque io ho messo in doppio il tessuto Adesso devo fare una larghezza di 1,40 m per il tavolo, che diviso 2 fa 70 cm, più le cuciture, quindi 72,5 mezzo mi segno, 72,5 cm in larghezza. 2,44 più le cuciture quindi cuciture da due e mezzo eh, 2,49 Ecco. abbiamo quasi finito no. adesso va un po' meglio perché mi un pezzo molto grande e andavo male a gestirlo adesso faccio un ricontrollo se vanno bene le misure dunque 72 e mezzo devo calcolato per 249 va bene, ok siamo a posto ok, tutto a posto eccomi qui adesso vi spiegherò naturalmente dopo aver tagliato la tovaglia come praticamente andremo a confezionare Dunque, io intanto, ricapitolando, ho calcolato 25 cm di caduta dal tavolo, quindi dalle misure del tavolo, lunghezza e larghezza, ho aggiunto 25 cm per la caduta della tovaglia. E poi mi sono calcolata 2 cm per, ehm, per mettere su poi questo bordo. E qui volevo un attimino precisare perché 2 cm e non 1. Perché eh, ho paura, essendo un tessuto abbastanza pesante che quando girerò se c'è eh, poco margine diciamo si vedrà stirando magari la differenza tra la stoffa e il bordo quindi io ho preso due centimetri per poter prendere pieno il tessuto all'interno questo perché appunto per non far vedere eh, segni quando avremo finito la tovaglia gli angoli andremo a farli a spicchio e quindi vi farò vedere anche come saranno confezionati eh, questa è una bella tovaglia può essere anzi più un copritavolo che una tovaglia perché è bella pesantina e bella grossa quindi adesso andiamo e partiamo con la confezione ok we, we Il copritavolo è terminato. Questo sistema di confezione è uno tra i più semplici che ci sono. Naturalmente, se avete delle domande da farmi oppure dei chiarimenti, fatelo che io appena posso vi rispondo. E non mi resta altro che salutarvi e farvi buone feste a tutti. Ciao ciao.